Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni Allora, oggi eh, faccio, cerco di fare contenti tutti coloro eh, che mi hanno chiesto eh, negli ultimi mesi lezioni anche un po' più eh, indirizzate a chi si avvicina al basso o a chi si è avvicinato al basso da, da poco, quindi che è all'inizio come ho già detto molte volte non piace parlare di eh, principianti, non principianti diciamo solo a chi ha meno esperienza sullo strumento e voglio partire proprio dalle tecniche base quindi farò eh, nel corso delle prossime settimane delle lezioni eh, proprio improntate su eh, appunto chi eh, sia chi si sta avvicinando appunto allo strumento sia chi già lo suona da tempo però vorrei vedere magari qualche concetto base allora vorrei parlare di di mano sinistra ehm, o mano destra per chi è immagino allora e soprattutto vorrei raccontarvi un po' quali sono stati diciamo che le mie lezioni sono più dei racconti che, <ride> che altro però eh, proprio per cercare di farvi evitare gli errori che ho fatto io vi racconto quali sono stati eh, i maggiori e eh, quanto è stato difficile poi risolverli eh, dopo tanti anni che avevo preso delle cattive abitudini. Allora, la prima, eh, quando io suonavo, eh, ad esempio utilizzavo il mignolo, quindi suonavo una nota così, le altre dita mi si allontanavano automaticamente da, dalla tastiera, quindi dalle corde. Quindi mi succedeva, ad esempio, questo. Può sembrare, un diciamo, non un problema enorme, ma vi assicuro che poi quando andiamo a fare cose eh, veloci, cose più difficili, eh, questo movimento inutile eh, diventa un ostacolo eh, grandissimo. Quindi mi ritrovai, dopo tanti anni, a ripartire proprio con le scale cromatiche, come ho fatto adesso, oppure eh, scale maggiori, arpeggi, eh, tutto quello che si può suonare, brani, eh, sul passo, facendo particolarmente attenzione proprio a questo problema. Quindi misi lì prendiamo una scala eh, di La maggiore. Vedete tutto scritto poi vedete ora come eh, tengo tutte le dita sempre vicine più vicine possibile alla corda se non addirittura eh, sopra tanto non mi compromette poi le note che vado a suonare e invece prima avrei fatto probabilmente una cosa così quindi vado a, eh, a fare proprio attenzione a quello che succede mentre suono, Quindi, vedete pa quando passo dall'indice al medio mio indice rimane fermo sulla corda, Quale? tra le altre dita. Per, eh, per lavorare eh, eh, in modo eh, ottimo su questo problema, se lo avete, eh, ovviamente, eh, oltre a queste scale, gli esercizi cromatici sono sempre i migliori, ovvero restiamo in la, cioè la prima nota che faccio è in la, quinto, sesto, settimo, ottavo, poi cambio corda, quinto, sesto, settimo, ottavo, di fare questo appunto. ma questo anche molto lentamente eccetera poi vi scrivo un po' di esercizi senza esagerare facciamo un po' di passi eh, alla volta non troppi eh, altra cosa sempre su questi esercizi la mano deve essere come tutto l'avambraccio, il polso, eh, diciamo, eh, rilassata, morbida. Quindi, non eh, se sentite qualcosa di teso, vuol dire che mm, c'è qualche problema. Quindi, dovete trovare eh, sia la postura, diciamo, del de braccio, l'inclinazione giusta, diciamo così, eh, quindi probabilmente non sarà né questo né questo, ma il punto dove in cui con la vostra postura, perché ognuno poi ha la sua, il braccio riesce, anche mentre suoniamo cose più complesse, a stare disteso e rilassato, come la mano soprattutto. sento che non ho nessuna, nessun tipo di tensione, vuol dire che sto suonando in modo corretto. Se invece sento che fatico, mentre dei dolori, allora è bene mettersi lì sempre con questi esercizi e suonarli lentamente finché appunto non sentiamo che questi problemi di tensione eh, vanno via. Altro problema che avevo eh, mille anni fa, quando ero giovane, facevo questo, cioè, mi spuntava a volte, spesso, il pollice, eh, diciamo, da tastiera, quindi chi era davanti lo, lo vedeva. Ecco, anche questo mi comportava un sacco di problemi, quindi, eh, appunto, era una fatica eh, inutile. Il pollice sta... serve... Eh... Per fare presa diciamo sul, sul, sul manico, eh, io lo tengo, diciamo, a parte quando sono nelle ultime note, in corrispondenza più o meno senza stare a, a guardare il capello, diciamo, più o meno in corrispondenza del dito medio, quindi parallelo al dito medio, vediamo se si vede mi scorre qui senza alcuna pressione cioè, quanto basta per fare presa per scorrere questo quindi non troppo ma il giusto questo quindi ovviamente questo essendo uno strumento diciamo orizzontale, verticale, si parla di contrabbassi, di uccelli, eccetera, lo strumento il basso elettrico è orizzontale, quindi eh, il nostro movimento con il eh, braccio sinistro, con la mano sinistra, col polso sinistro sarà sempre in questo senso, quindi eh, abituatevi anche, sembra <ride> un'assurdità, ma fare questo senza... Sentire eh, dolori quindi se ci sono dolori, eh, dolorini, doloroni, tensioni. Anche qui vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nella postura, nel, nella tecnica. Appunto, eh, un'altra cosa che vi volevo consigliare è quella eh, sempre per la mano sinistra. Oggi parlo solo di mano sinistra. Poi vedremo poi altre cose e passeremo poi alla mano destra. Eh, suonare più possibile eh, spero che ci siano tanti tra di voi che iniziano perché questo è il consiglio più, eh, più grande che posso darvi suonare sin da subito anche se sembrerà ancora più faticoso eh, che già iniziare uno strumento è di per sé faticoso almeno che uno abbia già doti naturali eh, fare quello che sto per dirvi è ancora più snervante all'inizio, però farà la differenza, ovvero suonare più vicino possibile alle barrette, ai fret, ai tasti, chiamiamoli un po' come volete, sono queste barrette di metallo, quindi eh, rifacciamo la scala di La maggiore. Io potrei farla anche suonando nel mezzo, nel mezzo tra i due... Eh, appunto le due barrette, che le note escano uguali, però per mille motivi che poi eh, capirete e semmai vi spiegherò meglio nel dettaglio, è molto molto molto meglio suonare più vicino possibile al tasto, quindi questo. questo per tutto ora ho fatto una scala maggiore ma posso fare un arpeggio oppure una pentatonica Fate attenzione a questa cosa, ovviamente quando si inizia a suonare in questa parte del, del manico è ancora più difficile perché i tasti sono più, più larghi, quindi si fa ancora più fatica, eh, però nulla vieta di iniziare a fare scale, arpeggi, come dicevo prima, iniziando eh, più, più in alto, diciamo, quindi più verso la mano destra, dove i tasti sono eh, più, più stretti quindi fa farò meno fatica eh, a suonare in modo corretto quindi vicino a tasti come ho detto prima oppure anche gli esercizi di prima facendo sempre attenzione, appunto, oltre alle cose che abbiamo detto prima, a suonare vicino ai tasti. E mi raccomando, cercate sempre di fare caso per prima cosa ai dolori, perché il dolore è il dolore è sinonimo di eh, qualcosa, un campanello d'allarme che vi deve dire fermo, c'è qualcosa che sbaglio, c'è qualcosa che eh, sto facendo nel modo sbagliato ragazzi, allora, eh, fare lezioni eh, appunto indirizzate a chi ha da poco preso in mano uno strumento o comunque anche a chi lo suona tanto però vuol rivedere eh, diciamo le basi, i mattoni, i primi mattoni del dello studio, non è semplice e farlo online è ancora più difficile e farlo online senza avere neanche la persona davanti è ancora ancora più difficile per questo ho sempre eh, esitato un po' a dedicare le lezioni eh, a chi appunto si avvicina a questo strumento perché è una grossa responsabilità e eh, a sbagliare si fa presto e a far prendere brutti vizi brutte abitudini a chi mi guarda eh, si fa ancora più eh, cioè succede ancora più facilmente quindi ero un po' impaurito da fare questo tipo di lezioni però vediamo come vanno io ovviamente eh, parte allego sempre comunque un pdf con ulteriori spiegazioni gli esercizi eccetera rimango anche eh, in totale a totale disposizione per chiarimenti, dubbi, eh, richieste di approfondimento, eh, critiche, tutto. Scrivetemi tranquillamente. e Se c'è qualcosa che non avete capito, che volete capire meglio, lasciatemi un commento qui sotto o ai vari link che, che trovate sotto al video. Per oggi mi fermo qui ho già detto un bel po' di cose sulla mano sinistra e poi eh, ci vediamo poi per altre per altre tecniche, per altri studi su questo magnifico strumento